Incontro internazionale degli amici, le 2022 Il segreto della maturità collettiva. Scoprite nel discorso sensazionale di Ivo Sasse quali sono le fonti primordiali di abilità già insite in noi. Ascoltate quale potenziale di gestione delle crisi si cela in tutta l'umanità. Ancora una volta, migliaia di spettatori hanno vissuto questa giornata, che si svolge oramai da più di 30 anni. Questa volta in diretta da uno stadio di Webcams. Abbiamo gente che ci segue da 51 paesi, tanti quanti mai prima. Benvenuti a tutti! È stata una festa internazionale dell'amicizia, tradotta simultaneamente dal vivo in otto lingue. Come agli esordi, grandi e piccoli, gruppi in tutto il mondo, si sono riuniti per trascorrere questa giornata insieme grandi e piccoli, giovani e vecchi, religiosi e non, e indipendentemente dal loro background. Per tutti è stato un immergersi in realtà meravigliose. Rivivivete questo giorno ancora una volta con noi. Lasciatevi coccolare da doni artistici e culturali. Fatevi un'idea della maturità collettiva in azione e toccate la pura gioia di vivere. Diventate testimoni di un nuovo mondo. Lasciatevi trascinare in un giorno che cambierà il mondo per sempre. Il più grande piacere della vita che puoi provare è il fluire continuo, l'osservare, e il parlare all'unisono, allo stesso tempo l'agire, camminare con lo spirito maturo che opera in te. E ti dico, non c'è gioia di vita più grande, non c'è un guadagno più alto che proprio questo legame diretto verso l'alto. Vogliamo raggiungere insieme uno status personale e collettivo: del non voglio mai più tornare indietro. Ok, vada bene su che fondamento costruisci oggi ti eh, consiglio: un, un fondamento con cui io ho attraversato migliaia di tempeste fino ad oggi a retto come una montagna. Come una montagna.